Bene, follower e amici, siamo a, a Marcianise, sì, provincia di Napoli. Dobbiamo fare un bel murale su questa parete. Oggi faremo un bel volto qua. Quindi incominceremo a dare la base, fissativo, dura al quarzo e poi cominciamo a fare la traccia. Sempre al top number one. Qui ci stanno montando il trapatello. Vai, vai! Adesso stiamo preparando la parete con una mano di pittura, con questo azzurrino qua, un azzurro cielo. Bella la parete eh, ti piace eh? Mm, yeah. Poi col pissativo ha preso benissimo. Che Ci mi servirebbe... Che dici? Adesso facciamo la traccia del volto Abbiamo tracciato il disegno Questo è il disegno E questo è come è, è uscito Nella traccia Ma dio! Bene raga, per oggi abbiamo finito. Questo è il risultato, vi ho iniziato a dare un po' di colore e, e domani torniamo. Bene ragazzi, giorno numero 2. Siamo arrivati a questo punto, magari adesso che c'è luce vedete meglio qualcosina in più. Bene ragazzi adesso facciamo un po' di dettagli, come vedete qualcosa c'è. Dobbiamo ancora migliorare qualcosina per renderlo ancora più realistico. Bene ragazzi, questa è l'opera finita. Eh, adesso vi faccio vedere bene i dettagli. Quindi ci siamo soffermati molto sui pori, sulle luci, le ombre. Però, la che sta da lontano. Bene, ragazzi, abbiamo finito anche questo lavoro. È stata bella dai, una bella esperienza. Perché ridi? Questo è un video per eh, YouTube? Ma che è una bella esperienza. Eh, si, sì. fai che, esperienza. che fai... brutta fai... esperienza. Fa... Facciamo fare un video. Spiega un po', come hai capito. Allora, io ho contattato questi due ragazzi, amici miei, per fare questo murales al okay. papà di mio marito, perché comunque è stato un uomo molto conosciuto, importante qui e quindi abbiamo fatto questa sorpresa a lui. Ok, adesso glielo faremo vedere. E lui è Francesco Del Bene di Marcianise, casetta. <ride> Grande. <ride> Adesso faremo vedere il murales e vedremo la sua reazione. Ma Oh, un applauso e un aiuto, bello, grazie, un brindisi, agli artisti, E lui? Ah, sì. eh. Allora, cosa, cosa ne pensi? Ah. Ti è piaciuto? Eh sì, assai, emozionante, Bellissimo. adesso avrai allora. un ricordo indelebile, sì.